Grazie per questo nuovo video. Sono Mr. Energy siamo qui con Mike. Visto che non è potuto venire nella eh, intervista intervistatripa, e non sono morto, abbiamo deciso di fare insieme questa serie. Noi tutti crediamo una mini serie. Diciamo perché... ragazzi, abbiamo intenzione di fare una no. specie di Minecraft hardcore. Metteremo la modalità più difficile sulla Bedrock, la difficile. La prima volta che moriremo finirà per noi il gioco. Cioè, se muore lui, io continuo perché lui chi lo vuole. Però, no, ma lui. Può, se muore anche l'altro, insomma, finisce il Morti tutti. Io ho una mano non dominante. Boh, tu sei. scrivi con destra o con la sinistra. Quella destra. La sinistra è quella non dominante. Oh! Oh! <ride> oh! Ah, eh, oh! Ah, Aspetta! No, ma dobbiamo trovare la chiesa però. Mi sa so che non, non è sponata perché siamo sponati sott'acqua. Io direi di fare un secondo tentativo. Lo sa che è brutto lei. È brutto. Finita la serie. <ride> io inizierei subito scavando siamo, ma siamo su un'isoletta non ci credo io vado nell'altra isoletta è pieno di mucche e pecore ma non c'è niente qua ma è un'isoletta piccola io penso che magari dietro c'è qualcosa arrivo ma siamo in difficile qua non c'è nessuno e eh no sono due oddio sì. c'è il templio non abbiamo nemmeno iniziato abbiamo trovato il tempio. non è il tempio. e sì che è lui sì è lui Via Ci sono i guardiani! Tu ammazzale Intanto io faccio una mini casa Oddio c'è una strega Muoviti <ride> No ce ne sono due Muoviti È pieno di strega no, no no no no la torcia. Ok È impossibile giocare in arte È impossibile No, no cos'è successo? Spacca il letto Oddio Tutti sì, i cuori eh. Tutti i cuori Cioè tutti sciotti. Ok siamo anzi, eh, vabbè appena detto siamo sicuri sicuro ne ho una dietro di me ma vuoi? Dire? Oddio no, oddio, oddio oh, ah! No, no, no, no, dov'è? Ah, ma è qua, va a no. Non ci credo <ride> Dai, partiamo perfetti, prendi tutto, tutti i fiori che trovi prendi, vi ci servirà per fare te. Ok, c'è un golem, spero non mi attacchi uh, Buongiorno, io questa magari me la porto a casa Wow, ho trovato due letti un mm. oh, go, golem, hai picchiato un villager Occhio, occhio, scappa No, no Magari mi colpisce ma... Sì, ma così non vale, è venduta sta partita Non sta andando non mi insegui, guardalo. sei c'è qualche altro, è morto. È morto. Eh, sta campanella è wow. Me la porto qua. Oh, si! Mm. Mm. Mm. Wow. Sì, mm. primo tentativo. Prima spada. Oh, un villaggio. Stavolta è vero. Uh, lì ci sono smeraldi per forza. Boh eh. io prendo tutto. Lì. Oh, il cartografo Uh, te lo trovo. Oddio, scappo. Oddio. Così io lo posso menare, ma noi non mi può colpire. Incredibile. Mi dispiace. ma capisci che. Uh, mi serve ferro. Oh, TEM pesce! Posso prendere il mio gatto! Vieni qua! Dov'è il gatto? Oh. Guarda che anche se vai forte, puoi vedere da te. e avevo paura di averlo lasciato se tu Invece no, ci cioè, Sempre L'ultimo! c'è un che gatto di me ce ne uh, ho tratto un altro villaggio sono due villaggi ci sono due chiese oh un villaggio è tuo Magic. No. no non è il tuo no, no c'è uno zombie ci sono più di uno zombie oddio oddio gattuccio mio dove sei? bravo gattuccio mio dormi è un attimo no. <ride> ho messo più letto vieni in chiesa oddio <ride> Adesso lo devi affrontare, siamo in piena notte Fai ah, prendere a carmino la spada Non ti puoi pure picchiare, immagino Pure un creeper Ma Ma Grandissimo Tutti qua Guarda ma... lì, zombie c'è tutti No Vabbè, ma è impossibile, un problema con l'altro Grande, gattuccio, mi ha portato una zampa di coniglio. Ma che mi dici, eh? Guarda qua che figo. No, gattuccio, ma che fai? Fammi aprire la cassa. Via. C'è il no. no. gattuccio, ma come, perché? <ride> Se mi prendi 8 di pietra, posso fare la fornace e iniziamo a cucinare il cibo. Cioè, ma tu hai 49 di legno e non me lo dici? Io non lo sapevo. Ho scavato un po'. Vai. Eh ma non ho torce. Sì. Aumenta la luminosità. Sì, ma ti muovi a trovare qualcosa o. Caverna. Vai. Entriamo e andiamo a morire. No, ma dobbiamo entrare per Oh! Non ci credo! Sì! Sì! <ride> <ride> Madonna, hai volato via, mi sono spaventato! Abbiamo uno stack e dieci di ferro, signori. Che magia, mi basta solo incendiarlo e poi sono contento. Ops, quante abbiamo ben... Come sei messo? Non è possibile, è pieno di casette. Sott'acqua? Vai qua, <ride> Carbone. <ride> Una mappa del tesoro. Wow. Mappa. Eh, non ci credo, dai. Ma si, sì, fidiamoci, dai. Qui finisce la serie eh? ragazzi è finita? Qui finisce la nostra piccola avventura, se il video vi è piaciuto lasciate un like qui sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo, Ciao! Ciao!